L'indagine sul naufragio del Titanic, colpe e responsabilità, ECO DEI MARI, episodio 9. Benvenuti a bordo di ECO DEI MARI, il podcast che vi porterà alla scoperta delle storie più avvincenti e sorprendenti del mondo marittimo. In questa serie di 10 puntate, vi racconteremo la storia del Titanic, la nave dei sogni, insieme al nostro esperto di bordo, il pirata R.B., Nell'episodio L'indagine sul naufragio del Titanic, colpe e responsabilità esploreremo l'indagine ufficiale che seguì il naufragio del Titanic e le conseguenze legali che ne derivarono. Introduzione, presentazione dell'episodio e breve riepilogo degli episodi precedenti. L'indagine ufficiale, descrizione del processo di indagine avviato dalle autorità britanniche, i testimoni interrogati e le prove raccolte. Le conclusioni dell'indagine, le cause del disastro e le responsabilità individuate dall'indagine, tra cui la mancanza di barche di salvataggio e la velocità eccessiva della nave. Controversie e critiche, le polemiche suscitate dall'indagine, le accuse di insabbiamento e le critiche alla gestione del naufragio e dell'indagine stessa. Conseguenze legali, il processo contro la White Star Line, la controversia sul recupero del relitto e gli indennizi alle famiglie delle vittime l'impatto sulla regolamentazione e la sicurezza, le nuove leggi e normative introdotte dopo il naufragio del Titanic, come la convenzione SOLAS, e il loro impatto sulla sicurezza della navigazione. Conclusioni e invito alla prossima puntata, riflessioni sulle lezioni apprese dal naufragio del Titanic e invito all'ascolto della decima e ultima puntata della serie, Il Titanic nell'immaginario collettivo, tra memoria e omaggio. Cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa nona puntata del nostro podcast sul Titanic. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio all'interno dell'indagine e delle conseguenze legali che ne sono derivate. Ma la storia del Titanic è ancora lungi dall'essere conclusa. Nella prossima e ultima puntata, esploreremo come il Titanic sia diventato un'icona della cultura popolare e come sia stato commemorato nel corso degli anni. Sarà un viaggio ricco di emozioni e ricordi. Se volete continuare questa avventura insieme a me, il vostro Pirata RB, vi invito ad iscrivervi al nostro podcast Eco dei Mari pubblicherò l'ultima puntata domani sera alle 21, dove potrete ascoltare l'epilogo della storia del Titanic. Perciò, cosa aspettate? Iscrivetevi ora per non perdervi l'ultima puntata di questa affascinante serie. Sarò con voi domani sera per raccontarvi la storia di come il Titanic sia rimasto vivo nell'immaginario collettivo. Vi aspetto domani sera alle 21 per la decima e ultima puntata del nostro podcast, Il Titanic nell'immaginario collettivo, tra memoria e omaggio. Grazie di cuore per l'ascolto e a domani! Il vostro pirata RB.